Ma dove sono? Che cos'è tutta questa cosa? Su cosa sono? Non, non capisco, questo è una sorta di pianeta che si è elevato in aria, è assurda sta cosa, da proprio dalla terra, sembra che proprio si sia staccato da là sotto. Il sole è proprio lì Ah è proprio forte comunque Quindi dovrei iniziare perché è già mattina e non possiamo assolutamente perdere altro tempo Guardate che spawnano i Rainbow Friends proprio su questo pianeta Tecnicamente sotto questo pianeta possiamo prendere dei materiali Non possiamo scendere dal pianeta eh Perché se no abbiamo perso e ovviamente i Rainbow Friends ci uccidono Ovviamente Questo manco a dirlo Quindi adesso Ok prima cosa possiamo vedere Che ci sono dei blocchi di ferro Non è che è tutto blocchi di ferro Ok abbiamo già vinto scusatemi ma cos'è raga diamanti ma proprio blocchi che bello dammi subito allora prima di tutto devo prendere della pietra perché ovviamente devo scavare per fare il piccone e per poter poi prendere i diamanti e il ferro posso direttamente prendere il ferro così vedete è bello. Adesso lo prendo tutto quanto Me lo intasco tecnicamente Ne ho già un sacco Adesso li metto qua E sono, tra sono trasformati in 36 lingotti di ferro Adesso probabilmente siamo a 18 Adesso siamo a... Fate voi il calcolo insomma <ride> Sentite Non aspettatevi troppo Perché io adesso far matematica In questo momento non riesco proprio Allora Ho preso 9 blocchi Beh direi che bastano Perché vuol dire che sono tanti 81 tecnicamente giusto <ride> vabbè facciamo finta di sì non dobbiamo fare altro che aspettare la notte l'unico problema che sto riscontrando ora effettivamente è che io qua non ho nessun cibo ok ho lasciato aperto giusto per poter entrare magari faccio così così posso chiudere ancora di più o e ora posso entrare e perfetto e quindi adesso dobbiamo solamente aspettare oddio che paura che paura. Raga, sono qua. Che schifo. Sono riuscito a salire sopra l'albero. Ho fatto forse meglio. Ho fatto meglio. Allora, sono green e red. Infatti è già notte. Il sole stava tramontando. Quindi, tecnicamente, per il gioco dovrebbe essere già notte. E quindi, io ora, come caspita faccio? Perché questi qua non sembrano morire. Ah, si, vedete sopra la vita. Oh, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dio, che schifo. Vai via, Red, via. Beh, almeno stanno. Eh, so, sono in una bella trappola. O oh, comunque, semia. Ok, ho vinto, perfetto, bene. Uh, raga no, aspetta. Questo è un problema. Questi qua rispondono? No! No! Ok, sono rispawnati come vedete, sono di nuovo lì. Um, scrivetemi voi se ho vinto. <ride> ovviamente nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. <ride> Ciao!